salve a tutti allora in questo video parleremo di un argomento abbastanza interessante e eh, importante per chi non conosce questo argomento è una cosa eh, da tenere in considerazione perché fa mh, mantenere la nostra distribuzione open SUSE in maniera corretta e parleremo di come si effettuano gli aggiornamenti. Allora, il mio presupposto è che stiamo utilizzando eh, KDE Plasma e che ogni tanto eh, arrivano i messaggi di aggiornare e c'è un widget che parte e con la sua calma fa il controllo e dà un segnale hai ah, 120 aggiornamenti da fare ok <clears throat> allora la cosa che io consiglio a tutti è ok quel widget vi consiglia di aggiornare eh, 120 aggiornamenti file da da aggiornare diciamo ma io non li faccio da là cioè non prendo il widget e ci clicco sopra, clic, clic, clic, clic, clic, clic e faccio eh, gli aggiornamenti, perché quel widget non è interattivo, quindi se c'è bisogno di ehm, rispondere a qualche domanda tipo correggi qua, correggi là, e non, momentaneamente non riesco a scaricare quel file di prova non lo fa e genera errore mm, allora un utente base base base dice mm, che merda di distribuzione scusatemi il termine eh, però il concetto di base è usare il terminale mm, il terminale questa bruttissima cosa per questo motivo adesso andremo a vedere come si usa il terminale ma è semplicissima la cosa allora un attimo che mi sposto mi metto qua in alto e apriamo bellissimo terminale CTRL ALT T e si apre il nostro bellissimo terminale allora adesso lo ingrandisco in modo che si veda bene tutto allora, come funziona? Ma lo faccio in maniera molto semplice. Allora, il comando per fare gli aggiornamenti è zipper. Allora, funziona in questo modo. Servono i diritti della supermucca, quindi scrivete sudo, zipper, con 2P, ok? e successivamente si possono mettere vari comandi vicino Allora il primo che io consiglio di usare è Rep che è Refresh praticamente e serve per ricaricare la lista degli repository ok, che ci chiede la password ok, e ricarica la lista degli repository ok Spotify isrpm è un fake repository, falso diciamo, perché da un repository di OpenSUSE a Tumbleweed viene ricreato il file e poi ogni volta che si esegue il terminale Spotify isrpm viene creato Uh, L'aggiornamento deb, che poi viene convertito in uh, RPM, eccetera, eccetera. Quindi quello non lo guardate. però tutti gli altri repository sono stati aggiornati. Ecco, in questo modo, qui ho la sicurezza che quando farò l'installazione, eh, degli aggiornamenti saranno coerenti con i repository aggiornati. Poi, se siete in LIP, fate sudo zipper app sudo di per app fate invio e andate avanti e funziona tutto se siete in uh, tambo guide fate da e farà quello che deve fare allora io sono da o meglio sono in tambo quindi devo fare da vediamo cosa combina ok a me ha detto guardate che c'è un blocco pacchetto bloccato ok però a parte questo che ho fatto apposta a bloccare quel pacchetto per farvi vedere eh, questa cosa qui non voglio che venga aggiornato quel programma quindi è bloccato vabbè ma non è niente di strano per il resto non c'è nessuna operazione da eseguire perché non ci sono aggiornamenti se ci fossero lo, lo dice e dice cosa fa cosa combina cosa leva cosa aggiunge e spesso leva un pacchetto A e lo reinstalla quindi nella lista delle reinstallazioni vedete la versione più aggiornata quindi guardate bene perché uno non dovete pensare a oh, mi leva K di plasma ok magari dopo lo reinstalla o non fate il contrario che non guardate non capite che state installando K di plasma perché avete fatto voi i pastrocchi e non lo reinstalla più e quindi mm, rimanete senza desktop grafico allora ci sono altre cose da vedere rispetto a questi comandi banali che sono uno, avete altri repository esterni sì io ho almeno pacman e se siete musicisti avete anche il, il ghikosdo come pacchetto di repository come repository di pacchetti esterni e okay? quindi vi consiglio di mettere meno meno All Vendo Change e così siete a posto, perché se un programma è su pacman o su Di do li switcha a quei i pacchetti quelli posto di lì perché sono più eh, importanti, ok? Questo è il discorso. Poi io dico un'altra cosa, per i pigri pigri, pigri, pigri, pigri, pigri è che alle volte. Eh, Pacman non si allinea quindi escono fuori dei messaggi. Guarda, che devi fare downgrade di un po' di cose. Allora, per evitare che vi escano fuori i messaggi, e poi voi sbagliate, fate install meno meno Forse resolution. Questo è il comando. Ok, questo è il comando completo. Allora la cosa figa di questo comando tutto completo è che all'inizio abbiamo fatto il ref cioè sudo zip ref potrei anche scriverlo così sudo zip ref e che vuol dire con catena doppia e commerciale così praticamente il sistema fa tutte le cose che deve fare per me questo è il comando corretto e metterei solo app per eh, lip al posto di dap ma questi sono i comandi da eseguire allora vediamo cosa combina così Vabbè. ok altrimenti avrebbe dato la lista delle cose che avrebbe voluto Cambiare di fornitore da sistema a parkman, per esempio, la, poi la lista di quello che elevava, la lista di quello che aggiungeva e magari anche separatamente kernel per dire devi avviare il computer perché aggiornerò il kernel. Ok, questa è la procedura e eh, funziona, funziona, funziona sempre in questo modo qui. Allora, sono stato veloce, sì, perché queste per me sono le informazioni minimali e, e uh, semplici da dare a una persona per cominciare a usare uh, gli aggiornamenti in maniera corretta. Uh, in un prossimo video magari farò una versione evoluta di Viper e come si bloccano i pacchetti e tante altre cose. Per questo video tutorial è tutto